La grazia dello spirito non è frutto di un esercizio, non si può ripetire, non si può comprare, e vi aiuta a superare le notti della vita, è prezioso e importante.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 para mentes abiertas tiempodemisterio.com en busca de la verdad